Buonasera, buonasera a tutti. Ringrazio il professore Silvio Brusaferro, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità che oggi mi accompagna nella lettura del bollettino del coronavirus. Oggi partiamo con il dato dei guariti. Registriamo 408 guariti che porta il numero del totale dei guariti a 7.423. Il numero delle persone l'incremento delle persone positive, attualmente positive, è di 3.780. Il totale attuale dei positivi è di 50.418. Di questi 26.522 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi e 3.204 in terapia intensiva pari al 6% delle persone positive, il resto sono in ospedale, in reparti ospedalieri ordinari. Purtroppo oggi registriamo anche il numero delle vittime di 602 nuovi deceduti. Per quanto riguarda l'attività di oggi è proseguita l'attività della centrale remoto di soccorso sanitario. Sono stati trasferiti quattro pazienti sempre dalla Lombardia. Il totale dei trasferiti dall'inizio dell'emergenza sono 68. Di questi 28 pazienti positivi al coronavirus e 40 non eh, positivi. Voglio evidenziare che la Germania ha accolto i primi due pazienti che stanno partendo adesso. Dovrebbe accogliere un numero complessivo di 8 pazienti positivi e questo ci evidenzia quanto sia importante eh, la solidarietà internazionale. Altro tipo di solidarietà che voglio evidenziare è la solidarietà degli italiani che si è manifestato in uno slancio che ha portato a oltre 25 milioni e mezzo di euro raccolti sul conto corrente del Dipartimento nel giro di pochissimi giorni da quando abbiamo aperto il nostro conto corrente. E le ricordo a tutti che le risorse saranno destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, di materiale sanitario, respiratori per potenziare la capacità di risposta del nostro Paese al contrasto del, dell'epidemia di coronavirus. Voglio anche ricordare e ringraziare i numerosi Paesi che si sono eh, che hanno contribuito al, alle attività del nostro Paese, in particolar modo la Federazione Russa, la Repubblica Popolare Cinese, Cuba, la Francia e la Germania che ci hanno messo a disposizione uomini e mezzi per contrastare questa epidemia. Voglio ricordare che questo è il frutto di eh, relazioni che il sistema di protezione civile ha avuto e di relazioni nel nostro Paese nei confronti degli altri Paesi. Con la Federazione russa io voglio ricordare che c'è stato un rapporto ormai ultra decennale, ricordare che siamo stati coloro i quali sono intervenuti a Beslan nel 2003 in occasione dell'attentato terroristico oppure quando ci sono stati gli incendi nel 2010. È proseguita nel corso del tempo con molti di questi Paesi lo scambio di pratiche, di esperienze, di collaborazione nel settore della protezione civile e prosegue l'attività di soccorso in caso di emergenza. Voglio anche ricordare che ieri c'è stato un terremoto in Croazia e eh, in, eh, per il fronteggiare il terremoto il nostro Paese ha risposto, abbiamo disposto l'invio di un modulo di assistenza alla popolazione della Regione Friuli Venezia Giulia, che voglio ringraziare, quindi questo dimostra che anche durante questa emergenza, questa epidemia, il nostro sistema di protezione civile continua a fare il proprio lavoro e continua a essere solidale con chi è colpito da altre emergenze. Mi fermerei qui, darei la parola al Professore Brusaferro e poi diamo spazio alle vostre domande. Buonasera a tutti. Eh, alcune considerazioni. Come sempre eh, sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità trovate anche l'infografica che produciamo quotidianamente e che eh, fa una sintesi un po' analitica sia della distribuzione dei casi, sia della tipologia di casi, sia un po' le macro informazioni che ci aiutano a una lettura diciamo, epidemiologica di quanto sta avvenendo. E ribadisco che noi due volte a settimana produciamo poi un bollettino un po' più strutturato. Eh, credo che le considerazioni che possiamo fare eh, oggi sono la prima riguarda il fatto che come ci siamo detti nelle volte scorse questa è una settimana molto importante per noi per valutare un po' l'andamento eh, delle nostre curve e questo credo lo stiamo guardando con grande attenzione. Credo tutti sostanzialmente, ma certamente anche noi che siamo chiamati a un monitoraggio epidemiologico. Uh, questa grande attenzione però deve anche farci ricordare che in questo momento il grande contributo alle curve avviene soprattutto nelle regioni dove c'è una forte circolazione, quindi le regioni del nord, e che il nostro sforzo in questo momento è quello di evitare che nelle regioni del sud le curve riproducano una caratteristica che si è verificata nelle regioni del nord. Quindi quando guardiamo i dati italiani dobbiamo sempre guardarli con grande attenzione. In questo momento il grande contributo è soprattutto Lombardo, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, ma il contributo delle altre regioni attualmente è più ridotto quantitativamente rispetto al contributo numerico, però la scommessa veramente di queste misure e la scommessa del nostro Paese è proprio questa, fare in modo che non si riproducano queste curve in regioni dove oggi la circolazione è ancora limitata. La seconda riflessione che vorrei condividere è sull'importanza eh, che eh, le nostre misure si articolano fondamentalmente con eh, due grandi se, due, due gambe possiamo dire. La prima gamba è quella che eh, in qualche modo eh, censiamo ogni giorno ed è quella della risposta come cura quindi agli ospedali e terapie intensive. È una gamba importante messa a dura prova in alcune regioni e credo che non dobbiamo mai stancarci di ringraziare le persone, i professionisti, i volontari, tutti coloro che si spendono per garantire che questo livello di assistenza venga, venga erogato a tutti i cittadini che hanno bisogno. Vorrei però enfatizzare riprendendo un po' anche quanto detto nei giorni scorsi da chi mi ha preceduto ma anche da me precedentemente il passaggio invece territoriale o se vogliamo la parte domiciliare. Eh, questo è un altro degli elementi importanti per fare in modo che la curva una volta auspicabilmente, non sappiamo bene quando, ma insomma auspicabilmente il prima possibile torni a scendere, il passaggio certamente richiede le misure di distanziamento sociale che abbiamo adottato, ma non può prescindere dal fatto che i nuovi positivi o i sospetti cessino o riducano in maniera drastica la, la, la possibilità di trasmettere l'infezione ad altri. Questa è un po' la scommessa. Eh, perché questa è la parte dove si generano poi i positivi che poi dopo un po' arrivano in ospedale. Nei giorni scorsi, vi ricordate, abbiamo sempre detto che anche eventi drammatici, come le morti, o, o eventi molto impegnativi dal punto, assistenziale, come, dal punto di vista assistenziale, come le, il ricovero in terapia intensiva, avvengono dopo un certo arco di tempo. L'infezione, una settimana i sintomi e poi successivamente questo. Quindi quello che noi vediamo oggi è il portato, c'è uno slittamento temporale. Quello che noi dobbiamo fare oggi per evitare che tra 15 giorni o tra 20 giorni abbiamo di nuovo o possiamo avere, con, continuare ad avere questo numero di casi e fare in modo che i positivi non trasmettano. Questo è veramente, o i sospetti non trasmettano, questo è veramente l'altra parte di questa strategia senza la quale eh, non c'è numero di terapie intensive che tenga perché ovviamente quelle hanno una capienza, hanno una possibilità ma presuppongono che il numero sia contenuto all'interno di una certa dimensione. La terza riflessione che vorrei condividere e vorrei sottolineare, molti di voi eh, l'hanno citato, oggi è partita una call fatta congiuntamente dai Ministeri di Salute e Innovazione nel nostro paese di durata breve, ma estremamente importante e strategica che mira a censire, a individuare tutte le potenziali tecnologie soprattutto informatiche o comunque di telemedicina o di altre cose che possono aiutare a supportare questa situazione. Credo che sia un elemento molto importante. Eh, credo che sia anche un passaggio dove possiamo raccogliere idee e sviluppare tecnologie importanti e certamente dal punto di vista sanitario questo è un aspetto importante ma vi faccio notare è molto importante anche tutto quello che è il supporto, comunque stiamo vivendo una fase difficile, comunque le persone rimangono confinate diciamo, dentro le mura domestiche e comunque c'è un tema molto importante di collegamento, di interconnessione, di capacità di sviluppare una socialità e dei servizi che possano supportare anche questa fase di eh, diciamo, limitazione del movimento. Quindi credo che questo sia un aspetto importante e credo di poter interpretare anche il pensiero del Dottor Borrelli eh, nella certezza che certamente eh, le nostre Imprese italiane, i nostri eh, progettisti di software, i nostri provider, eh, certamente i nostri anche giovani, start, le nostre giovani start-up, su questo tipo di sfida eh, sapranno veramente sviluppare la migliore creatività. Mi fermo. Grazie, ci sono domande? Luca Laviola dell'Agenzia ANSA. Oggi è il secondo giorno consecutivo di calo sia dei contagiati che delle vittime, se non sbaglio. Chiedo al Professor Brusaferro quanti giorni consecutivi ci vogliono per parlare di un trend e se le misure prese dal Governo, che i Governatori del Nord stanno contestando perché non abbastanza rigide, e fino al punto che poi eh, alcuni settori, come i metalmeccanici, hanno annunciato uno sciopero generale, se queste misure sono quelle che il Comitato Tecnico Scientifico ha consigliato al Governo o, se voi le volete, più stringenti. Allora, eh, le rispondo sulla primo punto. Eh, il tema dei trend eh, è un tema che certamente più misure consecutive confermano un trend e più siamo certi che ci troviamo in una situazione favorevole. Io mi avete sempre sentito molto prudente, eh, guardo ovviamente con attenzione e con favore a questa cosa però eh, non mi sento ancora di sbilanciarmi eh, su, una, eh, su confermare o meno che c'è. Certamente possiamo prendere atto di un fatto che queste misure eh, che diciamo noi quello che censiamo oggi censiamo qualcosa che è avvenuto due settimane fa quindi lo dobbiamo riportare ai provvedimenti presi ai primi di marzo, nella prima metà di marzo. Questo, quello che noi censiamo oggi è l'effetto di quel tipo di provvedimento. I provvedimenti assunti più recentemente sono provvedimenti eh, che di ulteriore eh, diciamo restringimento, insomma in qualche modo o comunque di potenziamento delle misure di distanziamento sociale, gli effetti di questi provvedimenti li vedremo, li vedremo in successione, quindi ci vuole un arco di tempo. Sicuramente i dati che noi vediamo oggi non sono figli di questi provvedimenti, sono figli di provvedimenti precedenti. Sulla seconda parte della domanda diciamo che il Comitato Tecnico Scientifico ovviamente io non è che posso esprimermi in maniera eh, il Comitato tecnico-scientifico sostanzialmente sostiene che misure che, riducano il, che facilitino il distanziamento sociale sono misure eh, appropriate per eh, favorire la riduzione della circolazione del virus. Questo posso dirle eh, in maniera assolutamente trasparente e aperta. C'è la Caponetto Renews 24, eh, professor Brusaferro, lei prima diceva che per cercare di arginare, di fermare la curva, la prima cosa da fare è che gli asintomatici non vadano in giro a contagiare altri. Ecco, al di là di quello che il singolo cittadino può fare, abbiamo visto che fiumi di gente continuano a riversarsi da nord a sud, non sappiamo se ci sono asintomatici, non sappiamo nulla. Che cosa eh, si può fare? Um, il Veneto, per esempio, vorrebbe adottare il metodo Corea, GPS, controllo delle persone, ma anche fare tamponi, più tamponi agli asintomatici, cioè a persone che sono vicine anche a, a positivi e che possono essere asintomatici. Allora, guardi, ci siamo detti più volte che ci troviamo in una situazione nuova. Eh, credo che poi questa novità si colga anche da come tutti i paesi a livello mondiale, anche i paesi del G7 e G8 stiano reagendo in maniera anche eh, diciamo, un po' comune per molte cose, per molti aspetti, ma anche con differenziazioni eh, per molti aspetti. Chiaro che le soluzioni che possiamo adottare sono molteplici, credo che tutti stiamo studiando eventuali soluzioni, o eventuali anche eh, evoluzioni di quanto stiamo facendo proprio perché comunque c'è anche un tema importante che è la qualità della vita e dobbiamo certamente tenere da una parte la rigorosità nel distanziamento sociale e dall'altra però anche renderlo il più possibile sostenibile, quindi da questo anche la mia enfasi sulla call eh, che ho citato precedentemente. Eh, varie applicazioni o varie possibilità sono, vanno studiate, vanno contestualizzate in un conte in paese come il nostro che ha alcune caratteristiche eh, giuridiche, ha alcune caratteristiche di eh, livelli di libertà eh, e quindi dobbiamo trovare, studiare, valutare delle forme che consentano di coniugare questi valori che caratterizzano da una parte la nostra società, di cui tutti siamo orgogliosi, dall'altra la modalità che ci consenta di poter garantire la massima efficacia nel mantenere il distanziamento sociale. Questo credo sia un po' la sfida, le soluzioni credo si possono trovare, si possono immaginare, credo ci voglia da una parte anche un po' di genio italiano nella creatività e anche nel mettere a punto nel mettere a punto soluzioni che ci consentano di contemperare questo. In questo senso nella mia introduzione volevo proprio enfatizzare come eh, questo sia un momento molto importante perché qui c'è la possibilità veramente per noi di con la nostra ricerca, con la nostra technology, con la nostra anche imprenditoria, anche giovanile e con le start up, di ragionare, sviluppare, pensare, offrire opportunità in una contingenza, in una contingenza che è assolutamente eccezionale. Buonasera, Sabena e il Tg2. Professore, una curiosità ancora per lei. L'OMS parla di una pandemia che sta accelerando, non, non voglio capire, vogliamo capire intanto quanto questo potrà riguardare anche noi e se le misure intraprese potranno essere, ci potrà essere un'ulteriore stretta e quanto questo ormai famigerato Avigan ci, ci interesserà, perché c'è un po' di caos, se mi permette. Tra quello che afferma la Fuji, che poi è la produttrice, azienda, che ha detto di fatto sui risultati, abbiamo anche noi molti dubbi, quindi non possiamo dire serve una sperimentazione molto accurata, e eh, insomma come potrebbe essere utilizzato in Italia. Credo che il Ministro Speranza abbia dato l'ok ok alla sperimentazione. Mi corregga se sbaglio. Allora, parto dalla seconda domanda. Io credo che <coughs> Un'agenzia come la nostra, AIFA, è un'agenzia di altissimo profilo eh, e anche, agenzia, anche AIFA fin da subito ha reso molto trasparenti tutte le sperimentazioni che noi stiamo facendo. Credo che, torniamo al discorso precedente, io non entro sullo specifico del singolo farmaco, però a me piace notare che ci sono molte proposte di sperimentazioni, eh, tutte queste vengono riportate pubblicamente. Eh, alcune di queste probabilmente poi dimostreranno una certa efficacia auspicabilmente, altre si dimostreranno invece non, non superiori a, ad altri tipi di trattamento. Io credo che eh, senza entrare nel dettaglio del singolo farmaco ma per esempio già, per esempio alcune informazioni su, per esempio, sugli altri impertensivi, eh, grazie a delle ricerche fatte da italiani in tempi record, in maniera assolutamente qualificata, ci cominciamo a avere delle indicazioni orientative su questo. E per dire che cosa? E per dire che in qualche modo è importante sperimentare, è importante essere trasparenti nella sperimentazione. Tutti i cittadini possono andare sul sito di AIFA e vedere cosa sta succedendo. È importante condividere queste informazioni con il mondo perché le informazioni che l'esperienza italiana, che in questo momento è pilota in qualche modo nel nostro, no, nel contesto diciamo G8, G7, bene, questa sperimentazione possa fornire informazioni utili dal punto di vista terapeutico anche agli altri paesi. E qui arrivo alla sua, seconda, alla sua prima domanda, ho risposto come i gamberi. Ci siamo detti nelle scorse settimane che l'Italia era un capofila, era il pilota, suo malgrado diciamo così. Ma abbiamo questa, questa situazione. Altri paesi del continente europeo ci avrebbero seguito e ci stanno seguendo, e le curve varieranno probabilmente in funzione anche della loro capacità di adottare procedimenti di distanziamento, in qualche modo. Eh, i meccanismi, come vedete, di questa infezione sono ridurre, no, cioè aumentare il distanziamento e ridurre la probabilità di trasmissione dell'infezione, questo è poi il caso. Ma è evidente che quando poi questo tipo di epidemie colpiscono paesi con decine di milioni di abitanti la curva non può che crescere a livello globale e se colpisce paesi come gli Stati Uniti, come la Germania, come la Francia, come il Regno Unito, come altri paesi, è evidente che dal punto di vista delle curve globali i numeri si tenderanno, tenderanno a dilatare. È anche evidente, come lei ha ben colto, che questa distanza, no? questo slittamento delle curve eh, ci riporta ancora una volta a quello che diciamo sulla globalità di questa sfida, per cui alla fine eh, potremmo trovarci noi a, essere, a aver superato una curva, ma ad avere altri paesi che sono ancora in mezzo al guado e questo lo affronteremo un po' alla volta, la stessa Cina ne sta uscendo lentamente, ma prevede probabilmente nei prossimi mesi un appiattimento della curva e comunque dovrà prevedere dei meccanismi per evitare il reingresso dell'infezione perché comunque non dimentichiamo che poi la miglior sfida, sostanzialmente, o la miglior soluzione per evitare l'ulteriore circolazione è quella di avere una popolazione immune. Rallentare in qualche modo le curve vuol dire anche ridurre ovviamente il picco, quindi garantire a più persone, ce lo siamo detti, di avere un'assistenza adeguata, ma vuol dire anche lasciare il tempo alla nostra ricerca, ai nostri scienziati, alla nostra industria di mettere a punto terapie, anticorpi specifici, vaccini che poi possono essere quelli che ci aiutano effettivamente a fare in sì che il virus possa possiamo interrompere in maniera sistematica la circolazione perché riusciamo ad immunizzare larga parte della popolazione mondiale, dobbiamo dire perché italiana certamente è il nostro primo interesse, ma con questo tipo di pandemia il tema è mondiale. Buonasera a tutti, sono Claudio Fusani per Tiscali News. Innanzitutto grazie di lasciare vivo questo spazio di democrazia, per cui possiamo fare domande e voi ci date delle risposte. Grazie veramente. E volevo chiedere una cosa sul Sud. Siamo a 15 giorni da quel famoso 7-8 eh, marzo, che è stato un giorno, vi ricordate, un po' di panico, partenze, eccetera. E i numeri, mi pare di poter dire, facendo tutti gli scongiuri, sono abbastanza, possiamo dire, abbastanza contenuti. Non lo so se si può dire, ma, insomma, Volevo chiedervi questo, qual è la vostra analisi, eh, a, lei, a, lei, a lei professore, un'analisi un su, sui casi che si stanno creando, come stanno crescendo. E al commissario volevo chiedere a che punto sono, a suo giudizio, le strutture sanitarie, in sur, sur, soprattutto Puglia, eh, Calabria e Sicilia, se da sue notizie si sono attrezzati per le terapie intensive, insomma, se, le cose sta, se hanno avuto il tempo di adeguarsi a un'eventuale emergenza. Poi se fosse possibile qualcosa di più sulla call perché quello è molto interessante e se la state facendo insieme anche al garante della privacy. Grazie. Allora parto dall'ultima cosa perché forse sì, c'è i ministri eh, Speranza e Pisano, anzi Pisano e eh, Speranza scusi visto? <ride> eh, hanno concordato questa azione e ovviamente eh, l'azione serve a mettere insieme sostanzialmente tutte le competenze, il garante della Price certamente è utile per alcuni tipi di soluzioni, e per altre magari eh, lo è meno. La call è molto aperta, eh, è facilmente scaricabile, eh, dipende poi se lei parla rispetto a possibili, sono nel, credo nel sito del Ministero del, dell'Innovazione Quello che volevo dire è ecco, che la privacy è importante, di, da, del, da, è coinvolta nel sistema però dipende molto dal prodotto eh, che poi andiamo a, a selezionare. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è il sud, anzi era il primo ma insomma io sono partito dalla coda. Il sud oggi mostra dei dati dove la curva non sembra ancora impennarsi. Questo da un lato ci conforta, dall'altro però devo esprimermi la mia preoccupazione guardando la rassegna stampa stamattina alcuni quotidiani soprattutto locali del sud mostravano eh, strade piene di gente, mostravano eh, situazioni diciamo che non vediamo in altri contesti, ecco. Forse allora, non so se fossero episodi che io ovviamente mi sono limitato alla, alla rassegna stampa quindi ho guardato alcune foto e quindi non, non posso darvi una testimonianza, non, non ho degli indicatori. Ecco, se però eh, l'atteggiamento verrà rigoroso e io dico unitario in tutto il Paese, quindi non c'è veramente una questione di nord e di sud o di centro, di isole, è una questione unitaria, siamo tutti nella stessa sfida, chi viene da Udine come me, e chi abita a Trapani piuttosto che a Siracusa, siamo tutti nella stessa sfida. Io credo che ci possa essere una concreta possibilità, e questa è la scommessa anche di adottare le misure su tutto il territorio nazionale, che le curve non prendano questo tipo di... Se però non siamo attenti e rigorosi eh, le dinamiche, ripeto, non, non risentono del, del, della latitudine, risentono semplicemente dei nostri comportamenti. Quindi in qualche modo credo siamo un po' anche artefici eh, di come modelleremo la curva, come si modellerà la curva nei prossimi giorni. Quindi il mio è un appello a Ricordare che non è un problema geografico, non è un problema storico, non è il virus non guarda la latitudine, il virus si trasmette da persona a persona. E dove riduciamo il distanziamento sociale avvenga in Sicilia, avvenga in Friuli, avvenga in Val d'Aosta, il virus si trasmette. Quindi credo che veramente al momento questi dati però non devono farci rassicurare, non devono darci illusioni, dobbiamo essere veramente attenti e rigorosi, perché poi la curva eh, rappresenta in maniera eh, cronometrica e obiettiva i nostri comportamenti. Sì, per quanto riguarda le strutture sanitarie al sud, anche le regioni del sud stanno proseguendo in quell'opera di potenziamento delle terapie intensive e subintensive e ogni giorno questo risultato si incrementa con il lavoro del Commissario eh, per l'emergenza Arcuri che sta acquisendo eh, soprattutto dispositivi di ventilazione perché il limite e la condizione sono gli strumenti. Quindi si sta procedendo con l'ampliamento dei posti nel, nei reparti di pneumatologia e anche con i posti di terapia intensiva quindi di giorno in giorno si potenzierà anche al sud la capacità di risposta e di contrasto al coronavirus. Romana Ranucci, agenzia Italpress. Volevo sapere, anche alla luce delle ultime notizie che sono arrivate oggi da alcuni contagiati nel campo Rom di Roma, con persone anche ricoverate allo Spallanzani, se la protezione civile, anche in accordo con, i, con il comune di competenza della Capitale, ha in mente un piano di intervento anche per contenere i contagi o comunque intervenire su chi abita nei campi Rom? Grazie. Su questo tema si stanno già occupando la protezione civile di Roma Capitale e della Regione Lazio. Eh, sapete che c'è un piano di potenziamento, ne abbiamo parlato più volte dei senza fissa dimora o di chi non ha delle, eh, dei luoghi dove poter eh, eseguire la quarantena, quindi se ne stanno occupando loro e la Protezione Civile Nazionale è a disposizione per supportare, qualora ce ne fosse bisogno. Buonasera, Giorgia Sodaro a Cronos. E oggi il Vice Ministro Sileri ha sottolineato che le persone muoiono di coronavirus non solo in terapia intensiva, ma anche perché non riescono ad arrivare in terapia in intensiva e ehm, la sua proposta sarebbe quella di ehm, tenere le persone con, insomma, che hanno sintomi eh, non in isolamento a casa ma in strutture dove possono avere un'assistenza specializzata. Ora non so se questo è possibile visto insomma, il numero dei casi dei contagiati ma comunque volevo capire se è possibile mh, offrire un'assistenza un più costante alle persone che hanno sintomi e che magari stanno molto tempo a casa, in isolamento, eh, non hanno un confronto continuo con un medico e se voi avete un dato eh, sul numero delle persone morte a casa di coronavirus o se il numero delle vittime riguarda soltanto chi muore in ospedale e in terapia intensiva. Grazie. Allora, no, il numero delle vittime, parto dal secondo dato, il numero delle vittime sono i deceduti con eh, tampone positivo, quindi in realtà se è morto a casa, è morto in casa di riposo, è morto in ospedale, una morte dove il paziente a, abbia un tampone positivo per coronavirus viene attribuita al, a, a, al censimento e viene attribuita a caso e quindi riportato in questo tipo di report? Questa è il primo, la prima risposta. Se c'è un, un dato su quanti del totale delle vittime non sono arrivate in ospedale, cioè sono morte prima di arrivare in ospedale? No, in questo momento non. Io se posso dirle, io personalmente come istituto non abbiamo in questo momento il dato. Stiamo però lavorando insieme a Istat per trovare, per incrociare, perché avere i dati dall'ospedale è un po' più facile mentre i dati domiciliari si raccolgono ma c'è un certo ritardo, non c'è una cartella clinica, quindi c'è un meccanismo di complessità maggiore nell'acquisizione del dato ma ci stiamo lavorando. Il dato invece sulla prima parte io credo che il Vice Ministro Sileri ha intercettato e ha rappresentato un problema importante eh, devo dire poi magari ne parlerà il Commissario Borrelli ma fin dall'inizio la protezione civile ha messo a disposizione, ha fatto anche delle ricerche per mettere a, a disposizione strutture dove chi per motivi logistici per n motivi insomma non può rimanere a caso o le condizioni abitative lo consentono, sono particolarmente critiche, dove poter eh, passare, trascorrere la quarantena o l'isolamento previsto in questi casi. Quindi questo sicuramente è un elemento importante. L'altro elemento importante, eh, dobbiamo dire che sta avvenendo soprattutto nelle regioni dove oggi la circolazione è molto elevata, stanno mettendo a punto dei meccanismi, anche delle soluzioni di, tele, di, di, di, di telecontatto sostanzialmente, no? di information technology che consentano da una parte di monetarizzare alcuni parametri per esempio, dall'altra di avere un contatto con queste persone per fare in modo che anche quando ci sono sintomi lievi ci sia un monitoraggio e in caso di aggravamento vengano rapidamente intercettate e portate al livello assistenziale più adeguato. Questa, anche questo si sta costruendo sull'esperienza che stanno facendo le regioni del nord. Credo ci sia uno sforzo, devo dire, un po' di tutti certamente gli ordini professionali, l'ordine dei medici, degli infermieri ma anche i tecnologi per fare in modo che un insieme di queste, questo insieme di strumenti possa servire. Io lo ricondurrei a quella seconda gamba di cui parlavo. No? Quella ospedaliera è importantissima ma è anche importantissima che questa parte, questa gamba funzioni bene perché questa probabilmente in qualche modo la battaglia la vinciamo sul territorio. Eh, poi la vinceremo anche salvando le vite, la vinciamo anche salvando le vite negli ospedali, però la grande battaglia è fare in modo che non arrivino negli ospedali, nel senso che, non abbiano, che vengano intercettati prima, vengano gestiti e non arrivino a quel livello di necessità, di intensità di cure piuttosto impegnativo. Bene, allora vi ringraziamo, buona serata.